Secondo sì, si vede, si sente perfetto, grazie mille. Allora, eh, niente, questa sera facciamo una piccolissima live, un piccolissimo incontro per stare un po' insieme. Questo qui è lo scopo perché mi avete scritto e mi avete scritto in diversi che, appunto, non mi vedete più, non mi sentite più o cose del genere ma sappiate che... Ehm, perfetto, ora posso vedere anche i commenti del gruppo, ok sappiate che praticamente, eh, cioè, ho da fare, ecco <ride> non è che è cambiato niente, addirittura alcuni mi hanno scritto ma cosa è cambiato, qui sta succedendo qualcosa di grave, perché non ti fai più vedere perché non ti fai più sentire, perché non rispondi subito allora, eh, dovete capire che eh, <ride> la vita di chiunque, credo, no? ma anche soprattutto anche la vita di un mago è molto impegnata in realtà, non è poi così eh, semplice come come si crede. Io non condivido mai le cose che faccio quotidianamente perché non mi piace dare spettacolo, far vedere video di qua, di là, rituali, eh, consulti e che so io, però è chiaro che sono molto impegnato eh, quotidianamente, cioè ci sono proprio delle attività che uno fa, capite? E eh, praticamente c'è da lavorare, si chiama lavoro magico, lavoro magico per se stessi, ma anche per gli altri, per le persone che ti hanno chiesto aiuto in qualche modo, no? E io non parlo mai di questo aspetto, però voi dovete considerare che è sempre presente, cioè ci sono eh, tante persone che continuano a contattarmi, e questo l'ho imparato nella mia vita, l'ho imparato a mie spese, che quando viene chiesto aiuto sempre bene darlo, <ride> va bene, cioè anche se diciamo così può sembrare strano, mh, perché io vi spiego, io non sono un, uno di quelli che gli piace essere chiamato ritualista, eh, esoterista, eh, stregone eccetera eccetera, no, non me frega nulla, così come non me ne frega niente a me di mettermi a risolvere i problemi delle persone di qua e di là, a Far pubblicità io risolvo questo. Io offro il rituale, io offro il consulto. Io, offro... no, non me ne è mai fregato niente. E anzi, ho sempre cercato di scappare da questa cosa perché non, mi, non è di mio gradimento. Non è che mi piace, però so che giustamente quando tu raggiungi determinati eh, livelli, determinata pratica, praticamente è chiaro che la pratica ti esce dalle vene, ti esce dalle mani, è, ce l'hai nel sangue, E eh, qualsiasi cosa tu hai a fare tu non puoi non farla in maniera magica, insomma tutto ciò ovviamente eh, le forze lo sanno, gli spiriti che sono con te lo sanno e eh, ovviamente le forze si muovono affinché persone che hanno bisogno, persone che, che in qualche modo vogliono chiedere, si avvicinano e ti chiedono aiuto, quindi io a queste persone che mi chiedono aiuto rispondo, ok? Vi ho detto già, è <ride> meglio sempre se si risponde, ok? Quindi non è che io lo faccio di mia volontà, diciamo le mie corde, la mia eh, natura animica a questo punto è legata, l'avete capito un po' tutti se mi seguite un attimo, all'insegnamento, cioè, veramente, io uh, ho dei ricordi anche molto precisi in cui io ho capito questa storia. Praticamente, diciamo, la mia animicità, la mia, uh, le mie corde sono quello di insegnare determinate cose, poterle trasmettere, va bene? Basta, cioè, io sono focalizzato in questo, capite? Ecco perché, appunto, questo lo faccio volentieri magari, <ride> e, e infatti mi vedete che faccio tante cose, no? Infatti tanti mi avete chiesto anche ma, ma come fai a far soldi, ma non, come fai a dare tutte queste cose gratuitamente, eccetera, eccetera. Dov'è il problema? Cioè, se si può, si fa. Non è che io mi faccio pagare per il corso che poi tu magari trovi anche scritto da qualche altra parte, o comunque la conoscenza che si può trasmettere in modo gratuito per me è vostra. Piano piano, perché non si può tutto in un video, eh, non si potrebbe mai, ma vedrete che quando il momento è giusto, anche attraverso il mio canale, attraverso le rubriche che ho aperto, eccetera, vedrete che eh, è vostra, cioè a me, no, io non trattengo nulla, non me ne frega niente di trattenere, va bene? Bene, chiarito questo discorso, quindi eh, ho altre cose da fare. Va bene? Non vi state a preoccupare se non rispondo o se non ci sono nuovi video, eccetera, eccetera. State tranquilli che io appena ho tempo libero. Ora, siccome la, dovete capire che c'è anche la luna calante, in luna calante si fanno anche determinati tipi di lavoro molto più pesanti, che richiedono anche riposo eh, calibrato a, a lavoro fatto, eccetera, eccetera. E quindi... Ci sono un po' di cose da fare, va bene? È un po' un periodo più intenso, diciamo, del normale, magari della luna crescente o cose così, va bene? Ok, allora vi chiederei gentilmente di scrivermi tutte le vostre domande che vorreste pormi questa sera Praticamente questa serata va nella rubrica EQ Live Cioè ho intenzione di fare queste live amichevoli Soprattutto con quelli che sono già nel mio gruppo Facebook Però vedete l'ho condiviso anche dalla pagina Perché so che comunque altri mi seguite dalla pagina Se vi iscrivete nel gruppo Facebook è meglio, magari c'è qualcosina in più Però non troppo, cioè io cerco poi di condividere tutto ovunque Ah, non so se avete notato, ho aperto il canale Instagram e allora io non so come funziona Instagram, non l'ho ancora imparato, non ci ho capito niente, però ora ho iniziato a condividere delle foto e lì magari vi faccio vedere qualcosa di, di più personale, cioè di più interno, mentre si fanno delle pratiche, si può fare qualche foto, quando si può, di qua e di là, Un po' per farvi vedere un po' com'è la vita magari di tutti i giorni, eh? di uno che pratica queste cose. E per farvi un po' tastare, assaporare un po' il discorso, per farvi capire che è una cosa molto concreta in realtà e non filosofica, diciamo così. Quindi scrivetemi tutte le vostre domande già da subito, così anche se c'è un po' di ritardo io poi me le leggo. Volevo farvi vedere um, intanto mentre voi scrivete tranquillamente, ora io non so se riesco a leggere anche nel gruppo, mi auguro di sì, ovviamente, insomma, l'augurio è sempre di sì. Um, dunque siete 11 persone però un po di qua e un po di là eh. mm. e <ride> sì, volevo fare sì allora ecco qua ecco adesso dovrei leggere i commenti allora mi è arrivato appena adesso da fuori praticamente me l'ha portato mio figlio sono andati a fare una bella passeggiata e mi hanno portato questo questi fiorellini sapete vero cosa sono? Sì? Qualcuno sa cosa sono? Scrivetemelo, che io leggo tutto. Okay. Gelsomino, perfetto, bravissima Monica. È proprio gelsomino. Allora, sì, sì, sì, vedo che anche altri hanno detto gelsomino, <ride> perfetto. Allora, è una bellissima pianta lunare, no? Vedete il colore... Vedete la, la, la sua eh, segnatura, ok? E eh, dovete capire questo, che la magia, per come ve l'hanno presentata, è fatta di infinite complicazioni, è fatta di infiniti livelli, è fatta di infiniti eh, strati di conoscenza, di conoscenze di proprietà, anche la magia naturale, ad esempio... Di proprietà eccetera eccetera però dovete capire che un mago quando arriva invece praticamente a varcare le iniziazioni della coscienza cambia tutto è un po' come se quando tu passi in Yesod cioè dal mondo della terra Malkut, tu passi subito in Yesod e ti basta solo un gradino cambia tutto perché tu da quel momento sei in grado di varcare i mondi della luna. Significa che i mondi della luna in cui anche questi esseri vivono sono a te accessibili. Poi ovviamente si va oltre. Però c'è una cosa che voi potete per, per, per prova, per esperimento, per gioco, provare a fare perché voi dovete capire che tutto quello che invece la magia, il centro della magia, il nucleo della magia è un'esperienza percettiva. La percezione è l'unico oggetto della magia, perché è una scienza di percezione, ok? Questo è la magia. Voi avete qua un gelsomino, ok, magari uno non è praticante da anni e anni, quindi magari uno è appena agli inizi, magari uno... non c'è problemi, seguitemi. Avete un bellissimo gelsomino, lo annusate e ne sentirete l'odore. Allora, gli odori, i profumi, gli odori si annusano a questa maniera per chi non lo sapesse. Si ispira col naso, ma ci si lascia permeare completamente dal profumo. Lo si trattiene un attimo dentro di noi lasciandoci espandere e poi si ispira. Va bene? Questo è il modo di sentire un profumo. La cosa che si espande, e voi lo sentirete subito, qualsiasi profumo andate a sentire di rosa, di rosmarino, qualsiasi profumo di mughetto, eccetera, voi fate questa cosa qui annusandola in questa maniera, e sentirete qualcosa che si espande, come se il cuore si inizia a sciogliere, qualcosa che si espande. Tal questa cosa, che l'ho chiamata cosa, co era conosciutissima anche nel mondo antico, e si chiamava l'hanno chiamato infatti corpo aromale, cioè come se l'olfatto fosse il senso in più in contatto degli altri con l'anima. E che quindi ispirando un certo profumo io acquisisco una certa informazione proprio perché, con l'universo e la natura, ho accettato di far entrare dentro tutto me stesso perché io proprio. Ispirato, ho deciso di fare entrare dentro un'informazione, ecco perché tale informazione mi va subito a cambiare, mi va subito a dare la percezione di espansione, da qui la scienza degli incensi, per esempio, il fumo sacro che ti entra nel naso, e, e, ma anche dei profumi, per esempio gli solfi della natura, gli oli essenziali, e, e, eccetera eccetera. Il profumo sembra che sia il primo senso. Sì, è vero, è un senso fisico, ma sembra che sia proprio quello a cavallo, a ponte con l'anima. Ripeto, voi accordate che la percezione entri dentro di voi, perché voi ispirate e fate entrare dentro, così come eh, anche il gusto, per esempio, voi i, i, sentite. Però il gusto si sa che te puoi sentire con la lingua, se non ti piace, troppo amaro, puoi sputare. Quindi, non siamo ancora alle, uh, a, a, a essere quasi costretti che ti entra dentro, capito? Non ci siamo ancora, invece il profumo sì. Il tatto ovviamente non entra dentro, e la vista ovviamente eh, puoi vedere anche da lontano, il tatto almeno devi averlo qua perché se no non lo tocchi, per esempio io vi dico toccate questi bei fiori ma non li toccate, <ride> quindi già il tatto è qualcosa in più, vi rendete conto la distanza sensoriale, sì? La vista per esempio puoi vedere fino in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, è la più lontana, l'udito invece è... È vero, puoi sentire tantissimo in lontananza, però probabilmente con la vista puoi vedere in fondo, ma non stai ascoltando cosa dicono a 5 km, 10 km, giusto? Quindi la vista è in fondo, poi l'udito è un pochino prima, va bene? Pochi mi è rimasto? Il tatto, ecco, il tatto inizia col corpo, quindi qualsiasi sensazione che tu hai, tattile, è vero, non è entrata dentro, ma comunque... Tu hai deciso di conoscerla Perché comunque ci sei a contatto Basti pensare alla magia del tocco tra due amanti E si capisce quanto può essere potente il senso del tatto ehm, Non mi ricordo se mi sono dimenticato qualcuno di questi sensi Insomma, l'ultimo è eh, l'olfatto, va bene? Allora, seguitemi un secondo e vi spiegherò una cosa di come funzionano queste cose Ricordate Magia è scienza della percezione Io ho qui un gelsomino, bellissimo, va bene, ok uh, Lasciamo stare gli altri sensi, va bene Perché comunque anche se lo vedo mi dà la sensazione bianca immediatamente Pam! Mi dà proprio un bianco acceso, un bianco lunare, un bianco candido, un bianco puro Ma in, dunque io voglio usare questo gelsomino per l'amore Perché voglio attrarre verso di me una persona Ovviamente io verso questa persona provo tanto amore, no? Voglio che questo profumo... <sigh> Così inebriante, perché quando io lo, lo sento mi inebria, il gelsomino è molto inebriante, non è un profumo delicatissimo, è proprio inebriante. Bene, io voglio mandare questo inebrio, questo potere che ho trovato verso la persona che amo, affinché sia attratta da me, affinché quella persona, come una scia di profumo, venga da me. Vi rendete conto? Sì? Bene, allora, e come faccio a fare questa cosa? Così, con le mani vuote, non posso, che faccio? Immagino di qui, immagino di là, ma quando io ho questo, se io sapessi come si usa, io ho tutto, perché questi qui sono dei dati percettivi che io posso prendere, astrarre, rismistare dove voglio e rifarli piovere, piovere, piovere. Così funziona. Quindi... Io per esempio posso pensare fermamente, posso pensare fermamente al, alla persona che voglio attrarre. Io adesso ovviamente non è che voglio farlo davvero per una persona, no, però inspiro e so che quello che ho sentito è un dato di percezione, quindi io posso volendo lasciarlo Lì. Cioè io posso ricordarmi come era il profumo Quindi nei piani sottili il mio ricordo del profumo rimane È vero, il mio gelsumino è andato di là, l'ho dissolto Ma se io sono stato bravo a catturare un secondo il discorso Nei piano sottile io me lo ricordo Per esempio se voi mi chiedete Ti ricordi com'era il gelsumino che hanno usato un minuto fa? Sì Vuol dire che nel mio piano sottile è rimasta e lascio rimanere questa sensazione, questa sensazione, questa sensazione. Questa qui è la prima fase, astrarre la sensazione dall'oggetto, va bene? Quindi vi ripeto, sentite un profumo, lasciate che vi inebriate, lasciate che il corpo aromale si espanda tranquillamente, prendete la percezione, il dato percettivo, tac, e rimane lì. Adesso cosa faccio io? Sì, questo qui io lo posso far rimanere lì anche un'ora ormai, io me lo ricordo, io so com'è il profumo del gelsomino. Lo lascio lì. Ricordate che deve essere vivente, eh? Quando sentite che è morto, ormai è morto, non ci potete più fare nulla, lo dovete rianusare, va bene? Eccolo, arriva, lo danzo, eccolo là, tac. Ecco, io mi ricordo benissimo, è rimasto lì. Adesso sapete cosa sto pensando? Alla persona che voglio attrarre, alla mia amata, alla mia... Uh, ora non me lo fate far troppo bene, però... Uh, a, a una donna che mi piace, che io ci sto pensando, io penso proprio a lei. Attenzione, non a tutto quello che io ci proietto, adosso, a, cerco proprio di pensare solo a lei, no? Allora, cosa faccio? Unisco... Siccome me la ricordo questa donna, non è che sono scemo, so chi è, quindi io dentro di me... Senza nemmeno saperlo, nei piani più sottili, più mentali anche, avendo io il ricordo di questa donna, quella lì c'è già. Tanto che, per esempio, tutte le notti penso a lei. Che ne so, faccio un esempio, va bene? Se io tutte le notti penso a lei, vuol dire che lei è nel mio campo energetico. Non c'è altra soluzione, capite? Cioè sta attento a queste cose, alle larve, perché generalmente poi queste robette qua, diventano a sé stanti delle larve, ma comunque ne parleremo, le famose larve astrali, no? Di solito ce le creiamo da soli, non è che vengano da fuori, ma ne parleremo magari in un altro momento, qui lasciamo stare. Quindi, informazione, espansione, ok? Mi lascio, il corpo romale si attiva e mi fermo lì la percezione. Dopodiché la percezione mi cavalca, mi si deve muovere da lì verso la persona che io voglio attrarre, no? ascolta e sentire questo profumo, va bene? Quindi, cosa andrò a fare? Per fare le cose fatte per bene, la formula, l'incanto che io devo andare a usare, deve essere doppio, se volete fare le cose fatte per bene. Prima devo incantare il gelsomino, perché devo iniziare a comunicare con gli spiriti del gelsomino cioè con queste forze che io ho percepito, e vi ho detto, ho lasciato lì, la fo le forze che stanno dietro a questa sacra pianta. Quindi generalmente si va a una pianta di gelsomino, si chiede con il cuore aperto, o oh, spirito del, del gelsomino, si cerca di fare un'orazione a loro. Quindi voi che siete puri, voi che siete figli della luna, voi che potete portare l'amore agli uomini, venite a me, ascoltate il mio richiamo. Grandissima pianta, saggia, sapiente, amata. Donami le tue forze per, si dice, se sei riuscita, si dice già subito, per attrarre a me l'amore di cuore ma anche fisico di questa persona. Fa, cioè si parla con la pianta. L'abitudine di parlare con le piante l'abbiamo persa, ma abbiamo perso anche parecchio di più. Si parla con la pianta, proprio come è, cioè come se fosse un essere vero, un essere vivo, va bene? Vedrete che se questa cosa viene fatta bene, tutto ad un tratto qualcosa succede. Voi entrate con il cuore in sintonia con la pianta, a un certo punto o vi casca un ramo, o la, la pianta si muove in un modo particolare, oppure tutto buio, nel senso tutto in penombra, ma solo una, un raggio di sole vi colpisce quella giusta, cioè... Facendo così è chiaro, voi avete in mano un aiuto della pianta Questo mi è arrivato, comunque mi è arrivato Se vi arriva, comunque vi arriva Quindi non è che voi siete andati, l'avete strappato e poi dite Ah ma guarda forse Diciamo, tutti gli oggetti magici che si usano in un rituale È sempre bene partire eh, con l'intento giusto Per esempio se io mi devo andare a prendere un pugnale per i miei rituali è sempre bene che io parta per comprare il pugnale che mi servirà nel mio rito. Non è che compro un pugnale perché ti taglio le patate e poi dico «Ah, ma guarda, usiamolo per il rito, vabbè, non funziona così!» Ecco, allora, magia naturale. Eh, tra l'altro ho aperto l'apprendistato di magia naturale in cui eh, entreremo dentro a queste cose qua e si impara come si fa tutto solo che appunto devi essere seguito personalmente, mese dopo mese, perché altrimenti conoscenze più superiori non possono essere trasmesse a chi non sa ancora niente, capito? È pericoloso, molto pericoloso, i spiriti delle piante sono molto pericolosi, possono portare malattie, possono portare la morte, possono portare incidenti stradali, se uno non ci sa fare è meglio che eh, non faccia, capito? Comunque, questo che vi sto dicendo lo potete tranquillamente fare. Allora, dovete farvi dare un pezzo. Ve lo siete fatti dare, ringraziate, lasciate un'offerta, un po' di tabacco ad esempio, è fatta, va bene? Avete il vostro pezzo di gelsumino, ma questa volta avete l'aiuto degli spiriti. Ci siete? Avete capito fin qui? Avete, avete seguito? È molto semplice in realtà, eh? però io vi devo dire come si fanno le cose bene, non, perché sennò magari andate a farle a casa, no? Bene, ritorniamo a noi a oggi. Ispirate. Lasciate che il corpo aromale... insomma, fa, se volete creare un ambiente rituale, fate un po' come vi pare. Cioè, proprio sentite il profumo rum, rum, che vi fa salire. A questo punto tenete l'informazione lassù, la tenete, la tenete, la tenete. Pensate completamente alla persona amata, la pensate. la Cercate di avvolgerla con questo profumo, con questo profumo che voi avete. Quindi unite un'informazione avvolta all'altra informazione. I movimenti energetici possono essere differenti. In questo nostro esempio noi usiamo un avvolgimento, si chiama il mantello, cioè voi dovete avvolgere la persona con questa informazione, cioè il profumo del gesumi. Mentre l'avvolgete voi ovviamente userete delle eh, parole, perché la parola è l'ordine, no? Quindi, nome e cognome, io dico nome e cognome perché non devo attrarre nessuno, no? Mentre siete là e avvolgete tutto ciò, direte, per esempio, vi faccio un esempio, nome e cognome, sussurrando, no? Ehm, no, devo dire nome e cognome perché ho paura poi di creare casini. Nome e cognome, vieni, vieni, vieni a me, cercami, cercami, cercami nella voce e nella carne, aiuta il mio cuore, ascolta la mia chiamata, nel cuore e nella mente, o oh mio amato, amato, amato, che le forze si muovano e lo rendano vero, per il cielo e per la terra, per il fuoco e per la pietra, Gelsomino Santo, porta a me il cuore che tanto desidero. Amen. basta è fatta dimenticate così si fanno le magie a livello di, di magia non tanto a livello di super rituali super sì, si deve imparare anche quelli dopo che avete visto che io ho aspettato non era per creare sul spanzo in voi non me ne frega niente era perché quando si fa questa cosa si deve attendere la risposta di quello che abbiamo fatto. Quindi, sì, scrivetemi, eh? scrivetemi le vostre domande che adesso rispondo subito. Quindi, avete capito tutto? Se avete capito sono contentissimo perché iniziate a capire come funziona la magia. Questo è il lancio dell'incanto in magia naturale. E andate tranquilli che una roba del genere funziona. A volte è fulminea, perché non lo fate, cioè è una cosa che viene fatta live, cioè <ride> oggi si dice live, in diretta, cioè la roba arriva subito ora, muovete spiriti con cui siete amici e che vi aiutano, muovete forze che vi sono vicine, con cosa? Con la volontà, nei piani sottili, legate con il mantello e... Avvolgete, e, insomma, la persona riceverà questa informazione, è sicurissima. Bene, carissimi amici, prima di salutarci, ora possiamo salutarci, tanto vi ho fatto vedere questa meraviglia, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete anche delle domande su questo... Mm? Eh, leggo intanto quello che mi avete scritto fino ad ora, sia di qui che di là mm, Ciao Ekyu, come si capisce quando si è pronti per cominciare un percorso magico? Ma vedi, Willy, in realtà <ride> bisogna capire cosa intendi per percorso magico mm, Perché... ti faccio un esempio, il mio se io ti dovessi dire un giorno in cui io ho capito di essere pronto per il percorso magico, non c'è stato, cioè non c'è stato mai, perché chi è portato, chi è chiamato comunque all'antica scienza, alla divina scienza, praticamente, um, praticamente lo è da sempre, cioè non è che tu puoi non essere pronto, capisci? E quindi è anche vero che tu non è che lo cominci. Cioè, è, è qualcosa che c'è già, che la tua anima già inizia, già ha iniziato, eccetera, eccetera. Quindi non è che tu puoi decidere, guarda, da domani, venerdì, eh, io inizio. Eh, ieri invece non avevo iniziato. Non si... Infatti... Faccio un esempio, uh, i miei apprendisti che stanno andando avanti con il percorso e sono veramente in gamba perché stanno andando avanti davvero, nonostante sia dura, molto dura, <ride> stanno andando avanti come dei uh, <ride> guerrieri, <ride> e, um, tutti loro, ognuno di loro, sa benissimo che sì. C'è stato un giorno in cui hanno iniziato l'apprendistato di magia, assieme a me. Ma il loro viaggio nella magia è iniziato... Se tu gli chiedi quando è che è iniziato il tuo viaggio nella magia, da sempre ti rispondono. Ma quasi quasi nemmeno da questa nascita, cioè da sempre. Tutte le persone, ma allora non le persone che si avvicinano alla magia, quelle che poi vanno avanti davvero quelle che praticano, quelle che accedono piano piano agli antichi misteri. Queste persone ce l'hanno nel sangue. Cioè, a un certo punto, come mi è successo anche a me, si rendono conto che loro da sempre sono stati dentro la magia. Non è una cosa che puoi decidere te. Cioè, da domani sì, e invece ieri non ero nel percorso della magia. Magia è... è così, capisci? È, è scienza, è, è la conoscenza percettiva, se tu hai quel mercurio che tu certe cose le prendi al volo, eccetera, eccetera, questa è un'abilità che tu hai già. Non è che prima non hai nulla e poi parti, capito? Così è un po' il discorso um, generale, va bene? Quindi, però voglio dirti anche un'altra cosa, perché comunque capisco che la domanda può essere utile anche per altre persone... Perché, eh, allora, ti spiego subito perché, ora voglio precisare. Eh, iniziare un percorso magico non significa che poi sei capace di continuarlo. <ride> Questo purtroppo è, cioè purtroppo, è la natura, va bene? La natura è questa. Io lo vedo con le persone, per esempio, che si sono iscritte al mio apprendistato di alta magia. Per chi non lo sapesse, io circa un annetto fa, forse poco di più, ho aperto le porte all'apprendistato di alta magia. Trovate tutto sul mio sito, anche per capire che cosa è, eccetera. L'altro giorno, venerdì, ho aperto anche quello di magia naturale. Cosa c'è di diverso? L'approccio, il metodo, co su cosa si lavora. Ovviamente magia naturale si lavora con la natura, con le erbe, con le piante, con le pietre, con le terre, eccetera. Mm, con le ossa, eccetera. Si fanno veramente dei lavori eh, andando a leggere il linguaggio della natura. And andiamo avanti. Dicevo, ti dicevo, le persone che hanno iniziato l'apprendistato di alta magia, e forse qualcuno qui sul gruppo lo può confermare perché è proprio la pura verità, io ho avuto diverse persone che si sono registrate, Capi capisci? Più di 20, non mi ricordo se sono 21, 22, 23, non mi ricordo assolutamente il numero, però meno di 25. Siamo lì, allora, persone che stanno andando avanti davvero? Sono 5, 3 più 2. Persone che hanno iniziato, sono ancora al primo anno, quindi ancora non hanno ricevuto l'iniziazione, eccetera, eccetera, stanno giustamente cercando di andare avanti, cercando di superare tutte le sfide che gli spiriti ti mettono davanti, fin dal primo giorno che tu inizi un percorso che sia autentico, Pam! Non, non è che uno inizia e dice ad ora in poi va tutto bene, è il contrario, preparati al peggio, cioè uno se inizia veramente, sta iniziando un percorso autentico, capi capisci? E la prima cosa che fanno le forze è cercare di, di, di buttarti fuori se sei troppo debole o se non sei determinato, perché no, non potrai proseguire, quindi di solito viene fatto nei primi 3-4 mesi, Cin 5 mesi, diciamo nei primi 5 mesi, la gente se ne va fuori, ma ti dico cose assurde, mi sono capitate delle cose assurde, persone che hanno comprato l'iscrizione e uh, hanno pagato anche un caterbo di soldi, non mi ricordo quanti, quando costava anche di più, E um, basta, non sono arrivati nemmeno alla costruzione del primo, cioè alla prima lezione, alla prima perché prima c'è un'anteprima che tu devi un attimo superare e poi, poi nemmeno a quella. Zero. Non sono... perché è... viene spontaneo, io, io stesso mi sono meravigliato, ora un po' meno perché ho capito come funziona, ma veramente gli spiriti dell'apprendistato, gli spiriti della conoscenza magica, le forze che muovono l'iniziazione, si muovono fin da subito, fin dal primo giorno che uno inizia un percorso del genere. Ecco perché sul mio sito scrivo sempre, guardate che non è un corso! guardate che se non vi sentite pronti non incominciate, non vi chiede nessuno di iniziare, non c'è alcun problema, non iniziate se non vi sentite pronti, però vedi, non a iniziare, pronti a dire io poi lotterò e proseguirò, capito? Questo anche, cioè non è una cosa solo esterna, è una cosa anche interna, cioè nel, nel, nell'anima, nelle forze della persona che si presenta, e che inizia una, una via che sia autentica, comunque è chiaro che avviene subito una trasmutazione, un cambiamento, una, e, e le forze si devono assestare, capito? Quindi il test, tra virgolette, non è da fuori e basta, è proprio da dentro che le cose cominciano a cambiare, capito? Però non si deve mai immaginare il cambiamento come qualcosa, tutto rose, fiorellini, e benedizioni e pace a tutti, no. Cioè, ricordatevi che comunque quello che io porto è la via dei magi, detta in un modo alta magia, detta in un altro modo magia naturale, ma non è mai roba mediocre o roba... Quando io scrivo, allora ricordatevi questo, quando io scrivo questo non è un corso, credeteci, va bene? Si sta parlando di questa roba qua, ecco perché io mi affianco... A, a voi, a tutte le persone che iniziano, a, spesso si fanno anche videochiamate all'inizio eccetera eccetera per conoscerci meglio, per dire comunque che si può andare, che io ci sono, cioè queste cose ma comunque devo dire, le persone che stanno andando veramente avanti e ripeto sono cinque, non di più, che hanno ricevuto l'iniziazione e stanno veramente andando avanti queste persone possono contare in primis su se stesse non su di me, su se stesse, perché ognuno di loro ha avuto delle forze contrarie, ognuno di loro ha avuto dei cambiamenti improvvisi che appunto gli dicevano molla, molla, molla, molla, molla, molla, molla, molla, ok? Chiaramente che succede? Se tu riesci a superare questa prima fase di, in cui i spiriti ti testano, la domanda, siccome voi dovete sempre capire che si parla di cose reali, tu ti presenti alle porte di un'iniziazione e alle porte della magia. E spiriti ti guardano e ti dico, chi cavolo sei? <ride> cioè, capito? Non è una cosa molto aliena quella che sto dicendo, no? È anche forse una cosa più semplice di tutte. E quindi non si deve solo essere pronti a cominciare, mi raccomando, ma essere un attimo pronti a continuare. E ehm, l'ultima cosa che vorrei dire, ormai siamo entrati in argomento, Sempre riguardo a questo apprendistato, qualsiasi sia più nelle vostre corde, voi dovete anche farvi entrare, se non volete spendere soldi per niente, è il mio consiglio, dovete farvi anche entrare nella testa una cosa, che voi iniziate un apprendistato di magia con me. Lo so, io, uh, cioè, mh, come posso dire, io sono il primo che... Vorrei mettermi da parte, questo poi le persone che mi conosco meglio lo sanno benissimo Cioè a me, io se mi riuscissi a mettere in poltrona e, ne, e non, mi non sapete nemmeno chi sono E prendete tutti gli insegnamenti che potete, io ci risparmierei anche in tempo Però voi quindi dovete capire che l'apprendistato lo cominciate con me Quindi guardatevi i miei video, entrate in sintonia con me Iniziate a capire se per caso sono nelle vostre corde oppure se proprio non mi sopportate, eccetera eccetera questo io lo dico per voi, non per me. A me non me frega niente. Voi arrivate, pagate, io sono contento. Poi se non proseguite, sono cavoli vostri, no? Quindi io sto dicendo queste cose solo per voi. Se mi sentite un po' antipatico, se sentite che io non sono nelle vostre corde, se sentite che non possiamo iniziare un percorso insieme, non vi iscrivete all'apprendistato perché questo invece eh, sentirmi vicino, questa è la verità, vi aiuterà tantissimo, e anche questo io lo dico per esperienza, se io non avessi avuto il mio maestro tutte le volte che ero non caduto sottoterra, col cavolo che poi mi sarei saputo rialzare, signori, questa cosa funziona in questa maniera, va bene? Altrimenti, cioè, ci sono tantissimi libri di magia nel mondo, no? Ve li prendete, ve li studiate, ve li praticate, non c'è alcun problema, capite? Quindi... Iniziazione significa sì, essere inseriti in una via che sia autentica, cioè in una via che comunque è passata da maestro a discepolo, che sia autentica. Avere davanti una persona che abbia effettivamente superato l'iniziazione della coscienza e appunto accettare di iniziare un apprendistato con questa persona. Poi lo vedrete con i vostri occhi, l'apprendistato è riguarda solo voi, cioè veramente riguarda solo voi, le vostre sfide, i vostri limiti, i vostri blocchi, <ride> le vostre scuse. Ma il contatto con me sarà continuo. Ci senti... Ora c'è anche Whatsapp, ho aperto Whatsapp con tutti i miei apprendisti, infatti puntualmente non mi hanno lasciato nemmeno un giorno di dire ma no, puntualmente <ride> ci, vediamo... ci sentiamo sempre su Whatsapp. Capito? Quindi considerate questi parametri e saprete veramente di cosa, di cosa parliamo, va bene? Uh, andiamo avanti con le vostre domande, se ne avete altre. Spero di aver risposto bene, eh, Willy. Spero di aver risposto a te, ma anche alle altre persone, perché comunque quello che io ho detto poi vale per qualsiasi ambito, capito? Qualsiasi, qualsiasi maestro incontriate, qualsiasi cosa, capito? Non entrateci mai a far nulla, né corsi, né nulla se, per esempio, la persona vi sta proprio antipatica perché tanto entrerete in contatto anche con le forze di cui questa persona è portatrice quindi, cioè, vi farà più male che bene, avete capito? Così funziona. Dunque, qui ora però, accidenti, tutti mi contattano durante le live, no? E vi sembra una cosa normale. Allora, ehm, chi è qui? Boh. Allora, purtroppo sono riuscita solo ora per problemi di connessione Sì, non preoccuparti, è solo una serata per passare un po' di tempo assieme Perché mi avete scritto che vi mancavo, mi avete scritto Abbiamo parlato invece un po' di, sai Simona Abbiamo parlato un po' di magia naturale Abbiamo parlato di una roba bellissima da Per attirare una persona verso di te, verso il tuo cuore no? La prendi, la ammali, lasci che il gelsomino la prenda e te la porta a te Ho spiegato proprio come si fa preciso E Sì, perché me l'hanno regalato e quindi, insomma, è così. Come posso fare per liberare la mia anima? Sento sempre un forte senso di oppressione. Allora, carissimi, voi dovete stare attenti, ma molto attenti, per favore. E non dovete stare attenti agli altri, dovete stare attenti a voi stessi. State attenti ogni volta a come ponete le domande, va bene? Perché a volte nelle domande che noi facciamo c'è tutta una serie di dati implicati e io vi domando, ma siete sicuri che questi dati sono quelli che voi avete? Per esempio, quando uno mi dice qui come si fa a liberare la mia anima, si presuppone che tu sappia cos'è l'anima, si presuppone che tu sappia cos'è che la tiene prigioniera, si presuppone che tu sappia che c'è una via per liberarla, si presuppone che tu sappia... Ma te sai tutte queste cose? Non le so nemmeno io tutte queste cose. Cioè, capito? Rimanete sempre semplici nelle domande che fate non solo a me, eh, oh io non sto parlando a voi stessi anche, va bene? Quando uno dice come posso liberare la mia anima, ma lo sai cos'è la tua anima? Parliamo seriamente, lo sai, cos'è la tua anima? No, perché se io ti dicessi che questa è la tua anima, tu cosa mi risponderesti? Va bene? Quando fate le domande siate molto umili con voi stessi, ma anche le domande a voi stessi. Siate molto umili, intelligenti, pronti e di dire no aspetta, ho detto come si fa a liberare l'anima, ma l'anima che cavolo è? E poi liberare da cosa? E poi cosa vuol dire? Cioè, capite le domande quando sono proprio infantili o quando invece sono genuine, semplici? Allora, tutto quello... Sì, no, mi si muoveva tutto qua, però va bene Tutto quello che dovete capire Allora, va bene, a livello, diciamo, di magia A livello anche dell'iniziazione della coscienza Funziona in questa maniera ehm, L'anima, se vogliamo parlare di anima, no? Cioè, il fatto di... Ehm, diciamo, il problema di questo <ride> Che noi abbiamo qua Buonasera, buonasera a tutti eh, buonasera Giacomo, buonasera Allora, eh, no, mi hanno chiesto come si fa a liberare l'anima Io l'ho già detto, ho già fatto una piccola cazziata Vabbè, <ride> no, io lo sapete, cioè non è che mh, non me ne frega niente Potete chiedermi cosa vi pare Però era uno stimolo, capito? A voi stessi nel vostro animo di ricercare, di farvi le domande giuste Perché a volte no Allora, diciamo così il, il, il, il Cioè il problema, il, il problema di questo è che, come vedete, è inserito questa qui, questa roba, questa, questa cosa qua, il corpo ad esempio, è materia. Materia che si è inserita dove? Nel tempo. Infatti il tempo, per gli antichi, veniva chiamato anche in un altro nome, Saturno. Noi ci troviamo all'interno del sistema solare, quindi anima per poter avere questa esperienza, io sono un corpo fisico in mezzo ad altri corpi fisici, posso andare a comprare il pane, posso avere una relazione d'amore, posso avere tristezza, angoscia e paranoia, posso avere gioia, felicità, armonia, e esultare, posso avere... Vi rendete conto quante, es quante esperienze si possono avere durante tutta la vita, vero? Ecco, per avere questo range di esperienze... Bravo, bravo Giacomo, liberare l'anima da cosa? Esatto, l'ho già detto prima, infatti è, è giusto. Però seguitemi un attimo nel ragionamento, se potete. Per avere tutte queste esperienze che noi stiamo avendo, la coscienza si deve, ovviamente a quella maniera l'hanno detto, no? Si deve incarnare, no? Però come si fa a incarnare un'anima? Deve entrare nel sistema solare. Guardiano del Sistema Solare non è il Sole che si troverebbe, infatti, al suo centro, ma è Saturno, quello che si trova al suo um, esterno. Da Saturno si entra, si passano i pianeti e si arriva sulla Terra. Questo è il viaggio, no? dell'anima che entra veramente nella terra e in un corpo terrestre, cioè avere questa esperienza, ricordatevi che corpo terrestre non significa soltanto il corpo ma significa tu, cioè, tutto questo è corpo terrestre, infatti mi giro intorno e tutto è molto terrestre molto solido, tutto condividente caratteristiche e proprietà di solidità giusto? Per esempio il mio mouse è solido, va bene? Siamo nel regno della Terra, siamo nel pianeta Terra, benvenuti. Per avere tutto ciò quindi si deve per forza l'anima, cioè sì, la coscienza deve entrare, entrare nel tempo. Per entrare nel tempo, coscienza che da madre intelligenza fu creata, rimane... Come si può dire? Con un ricordo di chi è. Quindi, se la coscienza entra nel tempo, attraversando tutto ciò, arriva per esempio ad essere questo, un corpo, noi diremo un corpo. La coscienza lascia un ricordo di chi era prima di entrare. Però ricordatevi... Prima di entrare nel tempo, la coscienza era dove? Nell'eternità. Nell'eternità. Se si parla delle, delle sefirt era nei tre superni. Keter, Chokhmà, Binah, Per chi capisse. Il giardino dell'Eden. Ma insomma, non vorrei entrare troppo nei dettagli, perché poi, se le persone non sanno questo linguaggio, non ci capiscono più nulla. Allora. Quando la coscienza poi è arrivata fino qua, diciamo così, ha lasciato sempre un ricordo di sé, della propria eternità, del proprio infinito, ok? Questo ricordo è l'anima che ti prende e se tu sei destinato a avere un percorso, diciamo così, evolutivo della coscienza, cioè... A, a, a, a poi a, piano piano a risalire i, i, i livelli, piano piano, eh. se tu sei destinata a questo, l'anima è quella che ti bastona, è quella che ti tira dove devi andare, per forza, perché ve l'ho detto, già il corpo non è soltanto questo, ma è tutto, perché vedete, no? È tutto solidificato, questo è il mio corpo, per... Diciamo, in un linguaggio antico, se vogliamo, questo è il mio corpo, cioè questo però è il corpo di Dio. Eh, cavolo, insomma, è sempre corpo, si sta parlando di Malkut. non è che questo è un'altra roba, forse siamo... No, è tutto il pianeta Terra, no? Ecco, tutta la mia percezione è terristrificata, quindi mia coscienza è su Malkut. Questo qui è il discorso, eh. eh. Allora, quindi, eh, liberare l'anima, no? Dici, come si fa? Si deve, cioè l'unica via di libertà è la conoscenza, punto. La conoscenza che all'inizio diventerà, cioè all'inizio sarà un ipotizzare, capire quel che vi dico, ragionare sulle cose, iniziare a vedervi un po' intorno, ci sono dei tentativi, no? Ma piano piano diventa conoscenza percettiva. Cioè, le cose cambiano nella tua percezione. Quindi, per concludere, come uno spettro del colore che non fa balzi, perché la natura non fa balzi, allora, come uno specchio del colore che va dal rosso al viola, no? È tutto uno spettro. Poi noi prendiamo il rosso, il blu, il... però prendiamo un lato, un, un, un fotogramma dello spettro, ma in realtà lo spettro dei colori è unico, non è che è separato di per sé, no? Eh... È... Immaginatevi che così è l'esistenza, questo è lo spettro della coscienza, quindi l'anima, ehm, cavolo è l'anima, beh l'anima è anche tutto questo, il corpo è l'anima sicuramente, solo che l'anima è estremamente più grande del corpo, quindi l'anima, diciamo così, la coscienza, va bene? Chiamata anche nel linguaggio antico lo spirito. La coscienza che vive per sua natura nell'eternità entra nel sistema solare, quindi passa da Saturno e se tu vuoi passare da Saturno devi entrare nel tempo. Ecco perché il corpo muore, perché è entrato nel tempo e quindi questa materia che è sempre in materia infinita, diciamo così, cioè la materia è sempre in materia infinita, è sempre prima materia, non è che è un'altra roba. Però è soggetta a leggi universali e naturali, perché è passata e ha accettato il dominio, sotto le, le, il dominio di Saturno, quindi è nel tempo, questo è il discorso. Ecco perché questo corpo si consuma, questo corpo invecchia, questo corpo poi morirà. Questo non è da vedere come un problema, è proprio la sua natura. Chiaro che in questa natura vi è la possibilità minima, ma molto minima, di riconquistare l'eternità. Con la percezione, molto minima, c'è proprio un pallino di possibilità, <ride> però c'è e c'è per tutti. Ma mm, sì, nasce te ipsum, sì sì sì sì, esatto, quindi quando eh, per, per noscere te ipsum devi nascere a te stesso, capito? E perché, eh, eh, così si fa, così come per avere l'esperienza della, della vita materiale tu sei dovuto nascere nella vita materiale, perché sennò no non si poteva fare, eh, no? era tutta teoria, invece proprio ti, sei nato da, da, da un'apertura una femminile, cioè sei proprio nato nella carne, perché sennò no non si poteva fare, non, non potevamo avere esperienza questa qui che è quella che l'anima ha deciso. L'anima decide tutto, decide le cose che ti succedono nella vita, decide le cose eh, che ti andranno bene, le cose che ti andranno male, le sfide che devi affrontare, eccetera, eccetera, perché le servono, capite? Quindi, cos'è l'anima? Non ve la immaginate mai come qualcosa di oltre. È qualcosa di oltre, perché l'anima sede in Tifaret, quindi è qualcosa di completamente oltre al mondo, però il mondo è incluso, capite? Tutto il, tutta la Terra è inclusa nell'anima, nell va bene? Quindi l'anima è, eh, ne, quando è entrata nel sistema solare, ovviamente sapete, una stella che entra nel sistema solare cosa può fare? Cioè, so, diventa stella. Ecco che... Il sole è la tua anima, va bene? Bene. Ehm, detto questo, sono solo dei messaggi, eh? Ovviamente dovete scavare, mai prenderli mh, come, come, come roba. Finiamo il discorso. Tutto quello quindi che vi ho detto sul corpo, il fatto che per esempio quella sedia è il corpo, questo computer è il corpo, la candela è il corpo, l'acqua la, che scorre è il corpo, è così, eh? Bene, tutto ciò fa parte dell'anima. Perché l'anima è vero che è qualcosa completamente separato, perché, cioè completamente superiore, diciamo così, no? Ma è come se fosse il burattinaio in qualche modo, ma non è giusto il paragone perché è anche burattini, capite? Questo viene chiamato a volte il teatro della coscienza. Capite? Come se la coscienza usasse la materia per creare un spettacolo, per creare uno spettacolo, si mettesse in un personaggio e facesse l'antagonista e facesse il buono e facesse il cattivo, eccetera. Perché? Perché anima dice che tu devi provare queste cose, perché? Pro perché ci sono dei motivi. A volte le cose che ci sembrano brutte sono brutte perché noi non riusciamo a superarle, a volte, no? Eh, è spesso così, ma sappiate comunque che questo corpo, questa cosa è destinato, perché ha accettato, cioè solo così poteva nascere, di entrare nel tempo. Tutto ciò che nasce poi deve morire, non c'è versi. Ecco perché alcuni rituali iniziatici antichi parlavano del rituale del non nato, del rituale di colui che non è nato. Non del non morto, che è un'altra roba, del non nato. Cosa volevano dire? Volevano dire esattamente questo. Se tu riesci ad accedere a chi sei prima di nascere. po' come... Mm, vuoi. Come, <ride> eh, come si può spiegare in modo molto semplice? Per esempio, per gli uomini che mi stanno ascoltando, è un po' come un'eiaculazione. Cioè, quando tu... Hai, eiaculato, non ci può più fare nulla, è successo, non si può più, cioè, ormai è accaduto, eh, quella lì è la vita di nascere, quando sei nato, cioè, ormai è successo, e... è come un precipitato, no? Come un Allora, aspettate, eh. leggo le altre domande e poi ci salutiamo, perché volevo essere veloce, se era possibile, ehm... Detto un po' di cose stasera, chissà se ci sarà mai qualcuno <ride> che riuscirà a capirci qualcosa. <ride> che relazione c'è tra l'anima e quello che viene chiamato corpo astrale? Sono la stessa cosa? Eh, quando un'esperienza extracorporea si incontra un'entità, potrebbe essere un jin o è qualcos'altro? Ma vedi Luigi? Allora... Questo, uh, l'anima, abbiamo detto cos'è, è una possibilità della coscienza, cioè ehm, è quella che poi ti fa ritornare all'eternità. Allora, il corpo astrale è una bella, <ride> è una bella storia di cui parlare. Perché? Eh, perché come tutte le cose oggi non ci si capisce più nulla, cioè oggi il corpo astrale è praticamente basta che tu ti stacchi dal corpo fisico, vai a giro, quello è già un'esperienza astrale. Basta che tu nei sogni sei cosciente, quello già sei nel corpo astrale, eccetera eccetera. Ma io che vedevo di va bene, nel senso che anch'io, siccome oggi tutti ormai la pensano a questa maniera, la capiscono a questa maniera, anch'io a volte quando parlo, io dico e eh, va bene, il corpo astrale si sta, il corpo astrale si sveglia, eccetera eccetera, eccetera. eccetera. A volte lo dico anch'io, perché voi capite questo linguaggio, ora no magari, però la gente capisce questo. E... E qui, a proposito, sono molto contento di come sta andando YouTube, perché ho visto che comunque ora più di mille persone mi stanno guardando ogni video, quindi vedo che le cose stanno veramente andando meglio, e... cioè che, che piacciono, ecco, quindi questa cosa mi piace e vi ringrazio. Però io cerco di parlare il vostro linguaggio, se no mi metto a parlare in aramaico e chi mi capisce mi capisce, chi non mi capisce... <ride> allora, Luigi, nel linguaggio dei magi, il corpo astrale è il corpo delle stelle. Cioè, tecnicamente, ok? Tu non è che sei dei stacchi, eccetera, eccetera, sei nel corpo astrale. Se per esempio tu chiudi gli occhi, ti stacchi un attimo e vai a giro per la stanza... Vai nella stanza di là Io ho, dato, ho già dato esercizi e pratiche a riguardo nella mia rubrica su YouTube Nella playlist addestramento al corpo sottile Cioè avete 4-5 lezioni Allora Questa cosa se tu la fai spesso ovviamente poi diventa vera Cioè poi ti stacchi davvero È solo questione di allenamento Non c'è da essere chissà chi Tu sei nel corpo eterico, non sei nel corpo astrale Non c'entra nulla proprio, capito? Andando avanti con le iniziazioni della coscienza. E corpo, corpo eterico vuol dire che sei praticamente alla fine, de, cioè che sei nel corpo terrestre alto. Questo significa corpo eterico. Uh, il corpo eterico praticamente è tra il corpo lunare, vero, okay, che ha sede in Yesod e la, è praticamente la parte citrina eh, di, di Malkuth, la parte alta, diciamo, il corpo eterico. Perché praticamente... La natura è saggia, cioè ehm, per funzionare il corpo no? ha bisogno di vita e ha bisogno di qualcuno che la vita la tenga dentro il corpo perché sennò no il corpo morirebbe subito, quando è che muore, quando non c'è più vita, eh, il corpo eterico è questo qualcuno cioè colui che riesce a filtrare, a prendere, raccogliere energia vitale e poi farla manifestare negli organi, ne, nelle vene, nel sangue, nel, eh, tramite l'ossigeno che infatti guarda caso l'aria è proprio al confine no? tra il materiale e l'energia, il prana eh? quindi proprio il corpo eterico serve a questo, per dar vita e conservare la vita nel corpo infatti quando tu vedi che il corpo eterico di una persona è bucato quella persona lì ha al massimo nove mesi di vita Già visto tante volte, è così in ogni maniera. Quando è bucato il corpo eterico, tu stai per morire. Ci sono nove... Allora, quando è che morirai? Beh, dipende, non dipende, questo non è facilissimo da vedere. Se tu riesci a beccare la persona nel momento giusto, allora tu sai che quella persona vivrà... Cioè, quando tu vedi che, per esempio, oggi si è formato il buco nel corpo eterico... Tale persona vivrà per quanti mesi è stata nel, nell'utero della mamma prima di nascere, quindi io ti ho detto nove mesi in generale, però può essere anche otto mesi, se la persona è stata otto mesi, quella persona vivrà per altri otto mesi, va bene? Funziona così il discorso del corpo eterico. I bu il buco, perché il corpo eterico non è mai bucato, c'era uno che mi scriveva sul gruppo, non so se l'avete letto, che si taglia l'aura, si taglia di qui, ma che tagli? Che se fa il segno della croce tagli l'aura? Ma guarda che Laura non si può tagliare, cioè se tu tagli Laura, muori. Infatti, un taglio è la morte non dopo nove mesi un taglio è la morte certa. Eh, eh, eh, però, mm, il buco proprio: quando vedi che c'è un buco nel corpo eterico, tu sai che quella persona ha, se, le, se, se, se, è, se è creato oggi nove mesi di vita. In generale, io Petrocopi l'ho vista con certezza assoluta, quindi te lo posso dire personalmente, per esperienza mia personale. E, e non c'è niente da fare, proprio non c'è niente da fare. Una volta l'ho ho, ricucito, ho, ho, ho, ho cercato di ricucirlo, dopo tre giorni si è riaperto. Non c'è niente da fare, vuol dire che il destino è così, basta, non, non puoi più far nulla per salvare la persona, puoi accompagnarla però nel suo momento, che forse è il più importante della sua vita. Questo assolutamente si può fare e viene troppo so sottovalutato uh, nel mondo di oggi. Penso che siamo tutti degli idioti, siamo tutti scemi, siamo una società di imbecilli, perché è una società che non si concentra negli ultimi momenti della vita di una persona è una società che ancora... <ride> che ancora non, non è degna di essere chiamata società, capito? <coughs> Quindi, niente, un po' questo qua il discorso del corpo astrale. Qui... Ah no, eh no, ti dicevo Luigi, il, um, il corpo astrale, secondo la tradizione dei magi, viene creato all'ultimo livello dell'iniziazione. Tanto che prima, prima viene coagulato il corpo eterico, tramite il quale si fa un salto. Il corpo eterico non è obbligatorio coagularlo perché il primo corpo importante nelle vie dell'iniziazione è quello della uh, luna, gli Esod. Quando tu hai coagulato il corpo lunare, accedi ai mondi dell'anima. Vi ho detto l'anima, ok? Different. però si accedi dagli esod. Se tu non entri nei mondi lunari, se tu non coaguli il tuo corpo lunare, tu non hai accesso ai poteri dell'anima, non hai accesso ai mondi animici, no, non c'è versi. Allora... Quando tu hai fatto questa roba qua, hai accesso, a, a, hai coagulato il tuo corpo lunare, allora vai avanti, capito? C'è Mercurio, c'è Venere, e poi c'è il Sole. E qui si coagula, dove sei? Eh, sì, Luigi. E qui si coagula il corpo solare. Ok? Altra roba. Ma è indescrivibile per persone che ci tengono in un'ignoranza magica pazzesca. Ma ne parlerò. State certi che ne parlerò, perché io piano piano vi sto avvicinando poi a potermi comprendere. Ma non solo me, anche a poter, a poter comprendere qualsiasi grimorio, qualsiasi testo antico di Kabbalah, di tradizione ermetica, eccetera. Lo riuscirete a comprendere. Lasciatemi solo il tempo di creare il giusto materiale e vedrete che capirete davvero. Mm, corpo solare. Si va avanti, non è finita, c'è cioè Giove, Saturno e passa la falce, passa l'abisso. Se riesci a passare l'abisso, entri nei mondi dell'eternità. Lì, perché cosa succede? Passato la luna e passato il sole, passato Saturno nel, sole, nel sistema solare, entri nel mondo delle stelle. Per viaggiare tra le stelle hai bisogno del corpo stellare. Quello, nella tradizione dei magi, è il corpo astrale. Non quelle cavolatine di cui parlano oggi. Però devo finire, ripeto che io stesso in qualche video forse ho detto corpo astrale così, perché così voi mi capite. Ormai oggi tutti pensano di sapere cos'è il corpo astrale, però le parole non mentono, nel senso l'etimologia della parola non mente, perché lì il potere era chiuso e corpo astrale vuol dire corpo stellare, corpo delle stelle. Se siete interessati a questo argomento, se vi piace, se ci avete capito qualcosa. Guardatevi il mio video su YouTube sulla Cabala e qualcos'altro. Quello lì dove c'è proprio l'alberino della vita che si vede e lì vi spiego un attimo ancora il percorso e le vie della coscienza. <ride> Scusa, eh, sei di origine tedesca? No, no, Antonella, non sono di origine tedesca. Anzi, tra l'altro, il tedesco non lo conosco per niente. Uh, però non so perché quando parlo di, di, di, di, di certe cose in un certo modo mi si attiva <ride> Mi si attiva una lingua un po' che è italiano però un po' strana Per esempio spesso saltano gli articoli perché tanto non sono importanti Africa, E quindi non c'è bisogno di sprecare il potere per gli articoli E quindi non vi meravigliate, può succedere, <ride> non c'è problemi Ok, non sono tedesco, non so non sono nemmeno in armonia, non lo conosco. Non... Anche se devo dire, quando sono andata a Berlino, ci sono state diverse volte, le persone... Ti percepisco tedesco. <ride> eh, no, dicevo, le persone mh, tedesche a me mi sembrano molto più organizzate delle persone italiane. Cioè loro organizzano perfettamente la loro giornata. Sono felici di andare al lavoro perché sanno che lo devono fare, sono... Sì sì, sono toscano, diciamo, sì sì, sono toscano. Mm, dunque, andiamo avanti. Quindi sì, esperienza extracorporea si può dire, eh? quello si può dire, non c'è problemi. Quando si incontra un'entità potrebbe essere un gin o qualcos'altro, dipende, eh, dipende, e guarda che è come qui. Cioè, tu incontri un'entità, cosa dire, eh? una pianta, un animale, una cosa... Cioè, quando tu mi dici, no? Per esempio, se tu vai da, da tua moglie da... e dici, sai, ho incontrato un essere... Sì, eh, ti riguarda un po' male, no? Cioè, te... chi è? Una persona, un animale, una... <ride> così nei piani sottili, va bene? Quindi, un'entità devi proprio veramente vedere di caso in caso, eh? Non è... non c'è questa... questa cosa. Devi veramente vedere di caso in caso. E, tra l'altro generalmente eh, vi dirò di più i maghi queste cose qui non le fanno come magari voi potete immaginare cioè queste cose qui non è che si fanno alla medium cioè ah, entro in contatto con l'entità sì ora parlo, sento il canale, canalizzazione queste cose nella magia reale non esistono channeling e percezioni di sesto, settimo, ottavo senso, nono e di qua e di là non esistono in nessuna maniera quello lì che dice sto canalizzando l'arcangelo Michele auguri va bene non sono cose che mi riguardano mai veramente questa roba qua non esiste almeno non nel mondo dei magi esisterà in qualche altro mondo va bene cosa è che fanno entrano in contatto con entità lunari ovviamente che loro che si sentono che prendono l'attenzione di qualcuno che magari può muovere anche una piccola folla allora sì a nozze no e allora parla, ma sono tutte robe che noi non cerchiamo assolutamente, veramente. E... Noi andiamo a ricercarla l'esperienza, cioè si va a fare al contesto, cioè dentro, inserito al centro di un preciso step, cioè di un preciso uh, corpus di rituali, allora si, si iniziano dei, dei determinate pratiche, determinati riti, eccetera, eccetera. A un certo punto la coscienza è pronta, si fa l'alzata della coscienza e si va però dove si decide. Per esempio, vuoi andare a viaggiare in mondi lunari? Ti troverai davanti alla porta d'argento della luna. Lì decidi perché devi andare da, da, da, da, da chi custodisce tale porta, c'è anche un nome che devi conoscere. Spirito guardiano della luna, che non ti fa passare neanche se piangi in arabo, almeno che tu non lo chiami per nome, e decidi la casa lunare in cui tu decidi e vuoi andare. Ovviamente le case lunari si ripetono tutte tranquillamente in un mese, 28 giorni, e se tu vuoi andare nella terza casa lunare, devi farlo la notte in cui in cielo c'è la luna che è in terza casa lunare. È solo un esempio, eh, signore, è solo un esempio. Però per farvi capire che queste cose sono molto poi precise. Non è che si va così all'acqua di rose, dove andrò? Vabbè, fammi portare, dove andrò? Andrò. No! Se io devo visitare, per esempio, i mondi di Venere, io farò tutto il mio rituale improntato su Venere, affinché tutto l'ambiente sia predisposto a Venere, le energie invocate sono quelle, e poi quando io inizierò il, il, il, la mia visione, Cosa farò? Il test di visione. Perché a, a, a un mago non potrà mai succedere di scambiare fischi per fiaschi. Mai. Perché prima di tutto, come vi ho spiegato, decide dov'è che vuole andare. Altra cosa è raro che succeda da sé. Però, se anche succedesse da sé, ma anche quando lo decide, fa i test di visione. Sono dei test precisi che tu, conoscendo il mondo, conoscendo le cose, Utilizzi e se lo spirito che hai davanti cade al test che tu hai fatto era uno spirito ingannatore 99% della, della roba che si trova andando in là sono ingannatori Poi più vai avanti nella via magica e iniziatica e più che le cose cambiano Perché? Però vi voglio solo dire la gente che non ha mai fatto queste cose che non sa come funzionano le prime robe che incontrano sono scarti, è robaccia. Oggi viene chiamato del basso astrale, va bene? Cioè, sono tutte cose illusorie, capite? Che vengono e si sc fanno scambiare per chissà cosa. E la persona suggestionata e sentendosi importante perché è riuscita a contattare, eh, allora sì, ci va a nozze, no? E dona energia. Allora questa sa come fare. E dona energia. Allora questa sa come fare ed è energia, dopodiché se c'è energia sufficiente, fa piovere un po' in terra, la persona inizierà a essere un po' seguita da altre persone, eh, ingenue un po' anche, no? Inizierà a formarsi un gruppo sempre di più, sempre di più e questa parlerà delle sue channeling, delle canalizzazioni di qui e di là e un minimo di egregore si forma e piano piano la cosa va avanti, ma è un grande inganno. Noi non parliamo mai di medium, non parliamo mai di channeling, né di roba simile. Nessuna maniera. Viaggi di visione esistono, però te li fai dove sai che devi andare, perché devi andare. Non si fa mai una cosa così perché, ah, voglio provare l'esperienza forte. Il mondo degli spiriti e delle forze non funziona a questa maniera. Devi avere un perché, la conoscenza per farlo, e poi lo fai. Tutto molto più semplice, eh? Di quello che poi uno pensa Devi sapere cosa fai Devi sapere perché lo fai E poi lo fai Basta Vedete? Cioè è tutto molto più semplice Di eh, il castello di fumo Che ci hanno messo poi sopra In realtà è molto più semplice Non più complicato mm, Dunque scusate eh. Qui continuano a scrivermi Non importa Io devo leggere i commenti c'è differenza tra anima e spirito? Sì, l'ho già detto prima, l'ho accennato, cioè, l'ho accennato. Eh, comunque si può parlare appunto dell'anima che ha sede in Tiffaret e dello spirito che invece è... lo spirito ha sede in, in eh, Keter, cioè si parla dei superni, va bene? Lo spirito è quel vento di eternità che muove la tua vita, ok? Dunque, dunque, dunque No, non ti preoccupare, non hai sbagliato termine Lo, lo usano tanti e continueremo anche a usarlo Viaggi astrali di que... I viaggi astrali non esistono Cioè, il corpo astrale, ve l'ho detto È l'ultima delle iniziazioni della coscienza In cui tu hai superato la, la prigione percettiva Il sistema solare E tu hai acquisito eh, il corpo stellare Lo hai coagulato, corpo astrale Però, vabbè allora, semmai Laura ha diverse forme, sì, ma anche Laura, eh, si apre un mondo, cosa è Laura? Boh, cioè io avevo parlato del corpo eterico, il recipiente della vita, che riesce a prendere la vita, il, il prana, la vita, dall'aria, perché l'aria non basterebbe per vivere, l'aria dentro di sé ha la vita, infatti se sei il giorno se sei un po' al sole sarai più, prenderai più vita la tua batteria, no? se te sei tutto il giorno chiuso all'ombra, eccetera, eccetera ce ne avrai un po' meno però magari avrai più aperture nei mondi intellettuali ok? perché è collegato perché invece se tu, se tu stai un po' più all'aperto a contatto con la terra in un bosco, eccetera, eccetera avrai più vitalità per cosa? per il corpo sto parlando, no? per la natura perché c'è la natura fuori e la natura... La, la, questa qua, no? Che si è, detto, si è detto già prima. E quindi, vedete, poi quando si parla di aura, anche lì si entra in un... <ride> Magari ne parliamo un'altra volta, va bene? Ne parliamo un altro incontro perché... Anzi, chiedetemelo, ricordatevi come domanda di parlare un attimo dell'aura e ne parliamo. Quando riapro un'altra diretta così, ne voglio aprire altri, ne parliamo. Perché dell'aura io me ne sto zitto. Perché lì si apre veramente un mondo, si deve capire quale aura tu stai cercando. Perché quando c'è chiaroveggenza, tu fai shift tra i piani della persona. Qui vedi una cosa, lì ne vedi un'altra, lì un'altra ancora, lì un'altra ancora. Questo, chi è che te lo dice? Chi è che te lo dice? <ride> I libri? <ride> non lo so. E ne parleremo però. Ok? Allora, da qualche mese... Dov'è? Ogni tanto... Vedo volti nelle cose. Sì, anche qui i volti, sì. Se li vedi nelle pietre sono spiriti che possono aiutare, però solo se la pietra ti chiama. Se le pietre non vi chiamano, non le raccattate mai. Come chi fa la tavola oigia. No, tavola oigia non esiste, La una magia da nessuna parte. Che te la corona, grazie. Ok, carissimi amici, io vi saluto, allora... Sono stato molto felice di aver passato un po' di tempo con voi, volevo passare 15-20 minuti ma sicuramente siamo andati a un'ora, non ho dubbi su questo. Abbiate una buona notte a questo punto, abbiate una notte serena e fate dei sogni che vi eh, insegnino perché si può imparare moltissimo anche nei sogni. E potete veramente decidere, abbiamo parlato, potete veramente decidere di addormentarvi e mentre state addormentandovi, dentro di voi con la, con la mente, pronunciare un'orazione, un'esortazione alla propria anima, che la mia anima si manifesti nei miei sogni che mi dia istruzioni precise su quello che devo fare, che mi aiuti a vedere la luce laddove io non riesco a vederla, che mi aiuti nell'insegnamento di tutte le cose della mia vita. O oh, anima, non nasconderti più. Te lo chiedo coscientemente, te lo chiedo per mia volontà. Anima, manifestati. Anima, sii la mia guida perché in te è racchiuso il cuore dell'Eterno. Abbiate una buona notte a tutti, carissimi. Ci vediamo presto.